Ciao a tutti, oggi prepareremo la cioccolata fredda. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono panna fresca per dolci, cioccolato fondente e latte condensato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato e lo facciamo tritare. Per dieci secondi a velocità sette. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Facciamolo sciogliere per sei minuti. 50 gradi velocità 3 Unire il latte condensato ed amalgamare per 40 secondi a velocità 3 Aggiungere la panna ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 3. trasferire in dei bicchieri o in delle tazze e riporre in frigo per almeno 30 minuti prima di servire. Cioccolata fredda, si conserva in frigo per due giorni. Grazie e alla prossima ricetta!